ora 1, 2, 3 ecco, siamo partiti su facebook possiamo controllare su facebook se va allora vediamo sì, siamo in diretta su facebook ok, adesso mi assento solo due minuti per fare delle cose tecniche sì. con i cavi. Tanto se vuoi puoi, puoi leggere anche delle poesie o fare qualsiasi cosa. Intrattieni. Va bene. Non penso mai di prenderne qualcuna. Chi si fosse già messo in ascolto, buonasera, manca un quarto d'ora circa, prima di iniziare la trasmissione. il tempo In attesa dell'apertura della serata, vi leggerò una poesia in francese che è un omaggio al piccolo principe, di Antoine de Saint-Exupéry. La poesia è mia ben intesa, l'omaggio, omaggio a Petit Prince. Désert, le monde des adultes, jardin, celui des enfants, l'étoile, l'image d'eux, le renard, la sagesse d'apprendre, la rose, l'amour et l'amitié, les hommes, les plantes numérotées, les planètes numérotées, accompagnées de leurs dépôts et vertus, Une société qui n'a pas mûri et l'écrivain médite sur lui, sur sa vie, en n'osant plus dessiner ou en oubliant d'avoir été un enfant, apprendre à écouter quiconque lui fait des... Lui fait des demandes et sa prise de conscience raconte que l'amour, souveraine de tous les sentiments, règne dans tous les déserts comme l'eau enfui sous le sable. Il suffit juste de creuser pour qu'il jaillisse une source. Waouh Ah, Eccomi, ci sono, ci sono. Mancano dieci minuti, benvenuti a tutti Beh. alla rubrica La Mucca Pazza, ora in compagnia di Anna Giordano. Siamo irriducibili, siamo quelli della notte, quelli della Mucca Pazza. Siamo qui per farvi compagnia, non solo con poesie, arte e cultura, ma anche con un po' di satira, sperando che poi si aggiunga anche Fabio Degan, che ha sempre delle cose molto carine, piccanti. No, non è vero. E aspettiamo anche il grande. Eh... Mi, fai qualcosa, mi fai ricordare qualcosa parlando di satira, aspettando, aspettando le 22. Prego. Uh, durante il covid ho composto su. Aspetta, sapore di salmis. Spero di trovarla. Una poesia. Non, c'est eh, Manigran. Alors, je eh. aspecto nativo. Il, il y a deux amis qui, qui sont en train de, de les suivre. Les et, gens, Attends. Alors, je voulais dire, il y a des amis qui sont en, en train de nous suivre. Il y a Pierre. Salute Pierre, il è a Gerba in questo momento, Bonsoir Pierre. Bonsoir Pierre. Bonsoir Peggy, perché io so che tu sei là, tu anche, e mi fa fatto davvero molto piacere, e Paola Pilotti è là. ciao Paola Pilotti, che sei collegata anche tu in questo momento, grazie a tutti voi. Allora, Buonsoir Paola, buonasera. Et maintenant, nous allons nous interroger, parce que tant de gens Alors, il y en a qui euh, se demandent ce qu'on fait. Alors, comme euh, cette émission est plurilangue, et donc euh, on va parler en espagnol, en français, en italien, car il y a des invités euh, ce soir qui, qui, qui vont nous rejoindre de, de la Colombie. Ce sont des artistes. Il y a aussi un. Un photographe, metteur en scène italien. Et donc, on attend. Euh, parce que, bon, il est quelle heure là On commence à 22h, donc euh, dans 10 minutes presque. Bonsoir à tous. Euh, je vous rappelle que nous avons deux émissions hebdomadaires. La Mucca Pazza, celle-ci, le jeudi soir à 22h, de 22h à 23h, parfois même plus tard. E quindi, le vendredi matin a 10h, ça veut dire demain matin. La, voilà, la, la vache folle, c'est ce soir, la mucca pazza. E demain matin a 10h, una missione dedicata complètamente alla poesia. Allora, buonasera a tutti. Eh, io sono Gian Toschini, eh, in compagnia di Anna Giordano, qui presente, virtualmente presente, perché come se fosse qui. Aspettiamo Mario De Rosa, Fabio Degan, Luana Trabuglio e altri amici che si collegheranno. Allora, on va parler di cosa ce soir? On parlera d'un metteur en scène photographe, d'un service intéressant sur une actrice italienne. On va même vous montrer des photos extraordinaires sur un service qu'il vient de réaliser sur su sur cette actrice qui s'appelle Loretta Rossi stuart Une actrice italienne qui est en train de, de réaliser ou bien de, de faire des études assez intéressantes sur la déesse mère de la mythologie. Et au hasard, il arrive que je viens presque de terminer un livre sur le même sujet. Et donc on va de concert unir euh, nos études pour réaliser un documentaire, un film documentaire bientôt. E mentre aspettiamo, appunto, Claudio, e un attimino, volevo mostrarvi, intanto vi mostro la copertina, anzi no, devo togliere questo sfondo perché è, perché è antipatico, perché mi impedisce di mostrare altre, altre cose. Allora, un secondo soltanto, eccoci qua, allora, vi volevo mostrare la copertina dell'ultimo numero della rivista Cultura Magazine. Questa è una bozza, ma il prodotto è elettronico per permettere a tutti di cliccare sui link. Anna sa bene di cosa stiamo parlando. È una rivista gratuita internazionale sì. dedicata all'arte e alla cultura diciamolo pure in francese Anna io faccio francese. la, la traduzione simultanea anche in francese mentre tu parli in italiano va benissimo dai allora Cultura Magazine numero 97 la deesse mère la dea madre coloretta Rossi-Stewart attrice italiana e il servizio fotografico di Claudio e cosa volevo dire? Claudio Donati tra poco si unirà a noi e nel frattempo aspettiamo anche un altro amico colombiano che abbiamo poco fa pubblicizzato. E Anna ha letto una poesia fortinare. Sì, Charlie o Carlos. Se ci sei, vieni pure avanti. Allora, vediamo perché mancano tre minuti. Io direi sì. che... Eh, eh. Faremo le presentazioni oppure, comunque, possiamo anche già iniziare. Io Eh cioè Abbiamo il gobbo. Allora, benvenuti, facciamo una presentazione plurilingue, così capiscono tutti. Benvenuti alla mucca pazza. D'accordo. Ah, no. Benvenuti. Allora, un, programma culturale. La programma, un programma, culturale programma culturale. del giovedì sera in streaming. Di Jeudi soir in uh, direct Un flux in direct sul canale Facebook e Youtube sulla chaîne de Facebook e Youtube tutti possono partecipare collegandosi con Zoom oppure seguendo la diretta direttamente da Facebook o YouTube En se con Youtube o Facebook eh, intanto ci mandano i messaggi anche su altre piattaforme allora il link di Zoom è presente sulla mia pagina Facebook Luana se ti avvicini sì, sì. così ti vedo la... allora, buonasera la... la cuffia okay. di Luana che altrimenti non sente nulla in questo momento abbiamo con noi così lontano un attimino, che sta vicino. Ciao Anna, buonasera. Quanto mm -hmm. è alto il volume? Sì. Oui. Bienvenuti. Chez... Bienvenue, chez toi. <ride> che toi, oui, oui. Allora, faccio io, una, vicola, faccio io una piccola <ride> presentazione. Allora, bienvenue a La Vache Folle, una missione culturale du jeudi soir en flux. Sur le chaîne Facebook e YouTube. Tout le monde può participer en se connectant avec Zoom. En vidéo en téléconférence ou en suivant la diffusion en, en direct euh, et directement sur la chaîne youtube cultura web télé le lien est sur ma page sinon vous avez le même lien sur la chaîne youtube euh, notre but objectif est celui de diffuser l'art et la culture au niveau international bon Et comme nous vivons dans une période assez particulière et difficile euh, pour l'art et la culture en général, nous aimerions savoir ce que font les artistes euh, de tous les pays. Attendez, il y a une personne ecco. qui attend. Credo que c'est Carlo, Carlos Morales. Non, Yvonne, Morale? Yvonne no. non, parce que non le so qui est. Je me suis dit, je suis là. Vediamo se è lui. Contatto. Perché a volte faccio entrare delle persone con dei nomi strani e poi fanno delle cose strane in diretta, quindi non sono... può darsi che... Vediamo chi è. Vediamo chi c'è. Alphon deve essere Pina. Ehi, hey, buonasera Gian. No. Ciao, allora, no, no. sei? Claudio? Sì. Ah Claudio, però non ti vediamo. E... E clicca sul... Oh. La telecamera. Ah. La telecamera. Sì. Allora, si sente non chiaro, Gian. Si sentiva meglio prima. Aspetta, che sto. Buonasera. Sì, allora, eccolo. eccolo. Ah, vedi, è bello come in foto. Io ti vedo per la prima volta, ma bellissimo. <ride> ok, una volta avevo pure sì, i sì, capelli. Vabbè, vediamo. <ride> Buonasera Carlo. Benvenuto. Ma questo nostro audio così. Allora... È? Le presentazioni, Claudio Donati, eh, fotografo e regista, abbiamo Luana Trabuio, scenografa, io che sono John Bruschini e eh, scrittore giornalista, e abbiamo Anna Giordano che è un'autrice. Allora, mentre aspettiamo anche gli altri. Ci senti Buonasera. bene Claudio? Senti bene Claudio? Sì, sì l'audio è un po' frastagliato, però... Esatto, sì. Sì. prima sì, si sentiva meglio adesso, adesso eh, da quando è iniziata la trasmissione che si sente giustamente traspagliato questi sono i poteri della connessione allora, intanto stavamo facendo una piccola presentazione eh, perché Claudio ci sono delle persone che ci seguono in diverse lingue quindi eh, presentiamo un po' tutti ma in diverse lingue perché altrimenti non capiscono quello che stiamo facendo allora, intanto cominciamo con lo spagnolo Bienvenidos a La Vaca Loca, un programa cultural el jueves por la noche en streaming, en los canales de Facebook y YouTube. Todos pueden participar conectándose con Zoom o siguiendo la transmisión en vivo. Me encanta recordar que Cultura Web TV es una emisora de streaming que transmite arte y cultura desde 2004. Nuestro obiettivo è diffondere l'arte e la cultura internazionale. Allora, benvenuti à La Vache Folle, une émission culturelle du jeudi soir en streaming sur les chaînes Facebook et YouTube. Tout le monde può participer en se connectant avec Zoom, donc en rentrant en direct eh, comme protagoniste avec nous, sinon en suivant la diffusione par les chaînes Facebook et YouTube. Allora, benvenuti a tutti alla Mucca Pazza. Chi siamo e cosa faremo questa sera? Intanto vi diciamo di non dimenticatevi di iscrivervi a questo nostro eh, canale YouTube, un'operazione semplice che richiede solo pochi secondi, ma che per noi è molto importante per dare visibilità a tutti gli artisti. Non olvide iscriversi al nostro canale di YouTube, un'operazione sencilla che solo toma uno secondo. Però che è molto importante per noi, per dare visibilità ai artisti. Cultura, web, tv è il nome del canale. De non ne dimenticare di abonare a nostra canale YouTube, una operazione molto semplice, che ne prendo che que qualche seconda, ma che è molto importante per noi, per dare della visibilità a tutti gli artisti a livello internazionale. Oh, che fatica! <coughs> Bene, allora... Cominciamo mentre, <ride> mentre aspettiamo Mario ed altri e c'è Claudio che è appena giunto e con gran piacere di conoscerti. Sì, guarda, sta provando ad entrare anche, sta amico colombiano, anche un altro amico colombiano, amico mi ha inviato però su Whatsapp. Adesso io non so come puoi mandarli a te perché me li ha inviati su Whatsapp. Faccio i saluti a Pierre Hernandez. Salut, bonsoir. Je sais que as Gerba. On t'embrasse très fort e io te souhaite vraiment un très rapide rétablissement et sinon je voudrais dire bonjour bonsoir aussi à Peggy parce que je sais qu'elle est là et qu'elle est en train de nous suivre. Un gros bisou. Allora, mentre aspettiamo l'altro amico che si connetterà. Sì, però ha inviato dei video, subito. però troppo tardi. WhatsApp, però Perché Vabbè, intanto Claudio Donati, ospite speciale Chi di questa Claudio serata. Chi è Claudio Donati? Poteva fare l'afronauta, poteva fare il Presidente della Repubblica e invece ha scelto di fare qualcos'altro. Claudio nasce a Roma, dove si laurea in storia e critica del cinema al Dams di Roma 3. Appassionato di cinema, si cimenta nella regia di cortometraggi. Si avvicina alla fotografia per continuare la ricerca sull'immagine e le sue potenzialità espressive. Claudio Donati nació en Roma, donde se licenció en Historia y Crítica de Cine en el Dams de Roma 3. Apasionado del cine, intenta dirigir contometrajes y se acerca a la fotografía para seguir investigando sobre la imagen y su potencial expresivo. También se ocupa de la creación de álbumes de fotos, sesiones de fotos para bodas y eventos en français. Così ti conoscono tutti à l'international. Claudio Donati est né à Rome où, où il est né euh, bon, il est diplômé en histoire et critique du cinéma aux Dames de Roma à Passionné de cinéma, il s'essaye à la réalisation de courts-métrages et se rapproche de la photographie pour poursuivre ses recherches sur l'image et son potentiel expressif. Il occupa également della creazione dei libri photo, dei séances photo pour le mariage, les événements. E poi un bel progetto grande e bello che adesso vorrai annunciare tu, Claudio. Ah, sì, il progetto per cui poi noi ci siamo comunque interfacciati per la prima volta e conosciuti. Quindi il progetto fotografico con Loretta Rossi Stewart, che è un, un progetto nato così un po'. Mh, perché doveva nascere, nel senso io comunque, come poi ti ho scritto in quell'articolo, volevo fotografarla da un po' di tempo, noi già avevamo collaborato eh, a un mio progetto cinematografico in cui lei interpreta un personaggio, e le chiedevo di fotografarla da un po', solo che le studio in un modo forse non la tentava, e io ho qualcosa di più che dovevamo fare. Un bel giorno mi ha chiesto, di raggiungerla, a fare in un eremo, in una grossa situazione particolare lì al Sate, dove lei è adesso, fa. e a quel punto ho di studiare e approfondire fotograficamente un personaggio della mitologia arcaica, la Dea Madri. Un personaggio che io già avevo incontrato in delle mie cure di mitologia greca un po' di tempo fa, sta approfondendo molto e dobbiamo attentare. Siamo imbarcati in questo progetto è appena nato ma crea delle potenzialità che vorrei i primi scatti sono... ci ho anche inviato che ho fatto pervenire per il magazine ovviamente e che abbiamo realizzato quindi in questo eremo di santa romana ma loretta comunque è una figura poliedrica una figura che incarna secondo me perfettamente il ruolo della dea madre anche proprio fisicamente perché ci voleva una figura comunque particolare, una figura muliebre che emanasse un senso di antichità e quindi insomma abbiamo deciso di interpretarlo fotograficamente. Quindi per ora io mi ritengo molto soddisfatto intanto da questi scatti che abbiamo realizzato insieme, gli scatti che poi ti ho inviato. E vediamo che cos'altro può succedere, nel senso c'è in programma una mostra, vorrei cercare di portare in una mostra fotografica questi scatti, magari ampliando inserendone degli altri insomma c'è da capire un po' dove questo discorso della Dea Madre può andare a finire allora io eh, intanto oggi ho sentito un Loretta che dici Anna? Stavi, diciamo... dicevo un bel programma è un bel programma, allora mentre eh, stiamo... Sì. Mentre stiamo parlando Claudio, intanto alla sinistra dello schermo voi non lo vedete perché siete su Zoom ma chi è collegato sul su canale YouTube. Facebook e YouTube lo vede c'è la copertina di Cultura Magazine con una delle foto di Claudio Donati che è quella principale, bellissima, con lo sfondo quasi azzurro ecco Mario che sta entrando ed è in sala d'attesa Mario De Rosa, scrittore, sta entrando Diciamo okay, e... appunto, c'è cioè Loretta che anche noi abbiamo avuto il piacere di conoscerla non so più quanti anni fa, sinceramente non ricordo l'anno preciso, ed eravamo, eh, credo sul fiume, non mi ricordo, a fare delle fotografie. Io e Jean eravamo lì a fare delle fotografie e in quel giorno particolare di non mi ricordo quanti anni fa magicamente, magicamente apparve. apparve Loretta loretta spuntando dal eh, fiume sì, dalle acque, uscì fuori dalle acque un po' la vergine de... riesce, che esce, ciao Mario, buonasera, buonasera. E Loretta uscì appunto Buola. in tutta la sua bellezza Buola. Ma... Buola. e così abbiamo conosciuto appunto Loretta anche noi eh, tramite sempre questi scatti fotografici perché poi ha chiesto a Gian di fare degli scatti sì, um... circa 500 foto, comunque, <ride> insomma, Claudio sa bene come funziona. Un attimo soltanto Mario che siamo eh, Intanto Mario buonasera, buonasera Mario De Rosa, benvenuto, grazie di essere qui con noi. Buonasera, buonasera a tutti. E se non ci hai seguito prima, siamo in compagnia di Claudio Donati che è fotografo e regista. Chi vede sullo schermo, attraverso lo schermo in questo momento, del televisore, del computer, del telefono, c'è cioè, la copertina di Cultura Magazine con la prima foto, eh, uno degli scatti realizzati da Claudio Donati che è qui con noi e adesso vi mostro anche le altre. Ecco, questa è la seconda foto, Loretta Rossi-Stewart e eh, foto di Claudio Donati in, questo, in questa grotta straordinariamente mh, resa poi particolare, particolarmente mistica con, questo, con questi effetti di luce. Adesso vi mostro anche le altre. Ecco con delle candele, questa è sempre l'oretta che potete vedere eh. qui. In Un altro scatto. Su Ed ecco quest'ultima. Eh. Allora, guarda. non sei collegata su YouTube? Non siete collocati? Perché voi siete sì. su streaming? Ho il mio telefonino, ma è fermo, diciamo. Allora, però, su, vai prima, su Facebook so. allora, che è più. Anche allora, di questo progetto eh, di cui si sta occupando Claudio, Claudio ti annuncio che oggi ho sentito Loretta, Rossi Stewart mi diceva, dice guarda se riesci con Claudio perché la cosa straordinaria, che può sembrare casuale, è che io sto scrivendo un libro che parla di mitologia e che affronta il tema della Dea Madre, senza saperlo prima, perché voglio dire questa cosa poi tra di noi è uscita fuori dopo. E quindi era talmente stasiata Loretta di questa cosa, eh sì. ma anche l'incontro, il primo incontro con Loretta non è stato del tutto casuale, sempre lì nei boschi dove ci siamo incontrati quella, quella volta anni fa. E quindi mi chiedeva, dice, dia Claudio se vogliamo realizzare un documentario con la storia, della, la storia della... ripercorrendo con tutta la sua valenza positiva e negativa legata al discorso eh. della Dea Madre. E quindi si può, si può vedere se fare una cosa di questo tipo. Allora, intanto qualcuno si chiederà... sarebbe... allora mi sarebbero... Vero? Si sento attratti. A volte sento attratti. Comunque, ah, sento chi attratti. è l'orientamento? È... Sì, a volte l'audio arriva e non arriva. E, e non so. No, e no. viene. Per esempio Anna la bene. sento benissimo. Il problema è, quando, è sento quando, sento, quando sento Claudio. Claudio sì. a volte Anna è si a, sente a bene. Però sì, la voce eh no. di Claudio viene a E' perché sta sul telefonino. Ah, ah forse ecco. sta col telefono tu Claudio. Eh sì. Ah, ecco. Sì, allora. È iPhone. Stiamo parlando di eh, Loretta. Allora. Sì, Loretta Rossi-Fluart. Chi è Loretta? Loretta è una ballerina, è un'attrice, è una showgirl italiana, autrice anche di un romanzo eh, di connotazione tantrica, Eros Nauti. Ah, me lo ricordo, sì. Viaggiatori nell'Eros di tutti i tempi, edizione Fritlib, che tratta di reincarnazione, carnalità e spiritualità. Allora, Loretti Rossi-Fluart. Loretta. Loretta è una danseuse, attrice e showgirl italienne. È l'autore di un romano a connotazione tantrica, Erofnautes, Voyageur dans l'Eros de le temps, che tratta de la reincarnazione, di Charnel e de la spiritualità. Loretta Rossi-Fluart è una ballerina, actrice e show, showgirl italiana, autora di una novela di connotazione tantrica, Erofnautes, Viajeros, En el Eros de todos los tiempos, che tratta sobre la reencarnación, la carnalidad y la espiritualidad. Bene, Loretta non è oggi con nosotros, però tenemos su mensaje que queremos que escuches. Allora, un messaggio che mi me ha mandato Loretta da farvi sentire con i saluti perché dove si trova in questo momento non aveva eh... la possibilità di collegarsi con noi. Sì, però qui c'è un messaggio che adesso vi faccio ascoltare, inviato da Loretta. Eccolo qui. ci tengo insomma, a mandare perlomeno questo contributo vocale, un saluto Jeanne, Luana e Claudio, Claudio che ha saputo magistralmente descrivere come sono andate le cose in quella giornata in cui abbiamo voluto appunto cominciare a tastare il terreno su questo soggetto che a me affascina tanto, qui adesso non, non, diciamo, non, non, non vi ruberò molto tempo, ma qual è fattore che mi ha spinta a voler studiare questo personaggio la dea madre il, una sorta di ribellione al fatto che il divino Dio è sempre considerato maschile perché la società patriarcale ha deciso che Dio è Dio <ride> maschio e poi ci sono i vari personaggi che adoriamo tutti Gesù, Buddha, Maometto eccetera e tanti altri ma le donne perché vengono messe sempre Sempre, sempre in ombra, anche sotto questo aspetto, allora quando il momento che scopro che la prima divinità, ma proprio agli albori della civiltà, era femminile, il culto era al femminile, la società era matriarcale, matriarcale, ecco che la Dea Madre diventa fonte di ispirazione anche per un discorso contemporaneo, dove non si vuole stare a fare appunto il confronto, la, la, la, la guerra dei generi eccetera, no, però trovare il giusto equilibrio, quindi adesso intendo dare risalto artisticamente, creativamente, a livello di immagine a questa figura, per poi lanciare appunto una proposta di andare oltre, oltre il discorso del maschio-femmina, ma più che mai a livello del divino, Infatti io Dio lo definisco Dio Dea, Dio Dea o energia divina. Va bene, ma è un discorso molto lungo, lascio a voi adesso, vi saluto, vi abbraccio forte e grazie Jean per questo spazio che ci hai voluto dedicare. Grazie a Loretta ecco e fam. al suo messaggio. Allora, ehm, che dici Claudio? Cioè, è stato affascinante... Io... Eh, sì, però. è stata una giornata estiva. perché comunque un, ripeto, un conto è fare le foto in studio come poi spesso mi capita un conto è imbarcarsi in una vera e propria avventura perché comunque Loretta mi ha trascinato in qualche modo in questa avventura complice il fatto che questa figura della Dea Madre mi affascinasse già da prima c'è stata un po' una sinergia, una casualità che non è una casualità come il fatto che tu stia scrivendo questo, questo libro che tratta anche della Dea Madre. E quindi insomma mi sono imbarcato in questo progetto. L'esperienza in sé è stata molto interessante perché l'eremo di Santa Romana è particolare. E se Comunque ti lasci alle spalle non appena vi entri tutto il mondo circostante, che peraltro era caldissimo quel giorno, quindi non appena siamo scivolati nelle viscere della terra in quest'eremo siamo rimasti avviluppati dal freddo perché comunque c'era un'umidità incredibile e ci mancava solo la presenza di qualche pipistrello insomma avremmo completato il quadretto era una situazione veramente suggestiva e lì insomma mi è venuta in mente l'idea di usare anche queste luci colorate in modo da creare delle sfumature sempre più particolari sulle rocce e che quindi in alcuni passaggi in cui volevo rappresentare la Dea Madre magari nella sua fase più imperiosa, più forte, quasi virile, mi viene da dire, usando un termine forse non propriamente adatto, ho usato magari questi colori rossi e, e le rocce sembravano quasi un magma, mentre poi in quelle altre, come nella foto della copertina, appunto un azzurro che quasi richiama i colori della Madonna. Quindi, come dire, è stata un'esperienza suggestiva, mi sono lasciato un po' trascinare anche poi da Loretta e dal suo modo, dal, dal suo carisma, comunque lei è abituata a posare ha creato comunque insieme a me. Perché poi questa, questa dea madre che ha due valenze, no? una positiva e una negativa, se vogliamo, cioè un aspetto strega da un lato e mistico e dall'altro religioso e forte, legato alla sessualità e alla riproduzione. Quindi. Beh, certo. Ebbene, esatto. eh, poiché abbiamo anche qui con noi Mario e, e Anna, io non so se hanno mai affrontato nella scrittura o a livello artistico eh, qualcosa che inneggiasse alla dea madre o, o comunque alla femminilità della donna Beh, o della madre insieme della madre se... Mario certo. sicuramente sì perché poi stavo vedendo e eh, ho inserito proprio nella rivista insomma una, un suo video <coughs> un link a un suo video è vero Mario che dici? Di che cosa a, a livello della dea madre si parlava? No, di questa attrice Loretta Rossi Stewart e di Claudio. Sì, sì, Io ho, ho dato, ho dato un'occhiata mm. su eh, stamattina su Facebook. Ho visto la rivista, le pagine. Vi ringrazio, tutto molto bello e suggestivo. Eh, naturalmente, <ride> ognuno poi. Ad, eh, ecco, le idee in ognuno è bello perché sono originale, perché ognuno è nei propri pensieri, eh, diciamo, nel, nel, verso le sue pensioni, verso un suo cammino particolare, sia interiore che esteriore. E quindi. Eh, accetta alcune cose altre così nel fatto che eh, che, una cosa che voglio dire l'aspirazione è molta eh, da parte di, di tanti che veramente ricercano e sono incognabili ecco ricercare è sempre una, una cosa molto positiva tu Anna, che sia che se hai. si ha la possibilità la possibilità di essere tutte attrezzate no. e andarsene in giro è una cosa bellissima. Che poi il Tutto poeta a casa è meno bello, però. Che per il poeta poi voglio dire che, specialmente in particolare, idealizza sulla figura femminile eh, traslandola in qualcosa di divino. E generalmente no? Un po' come Dante e Beatrice. Eh, eh. Come Dante e Beatrice, eccetera. Qui abbiamo la figura di una ecco Fabio, Fabio sta entrando. Sta entrando. Okay. Mario, quindi tu <coughs> hai una poesia che inneggia la femminilità della madre? O la... Avete sia Anna che eh, Mario Io devo una domanda solo vorrei fare, no? Eh, una pregunta come si dice. Sì. Eh, Buonasera ciao Mario, ciao, Mario. Eh, se, ciao Fabio scusami ciao buonasera Fabio Fabio Degan che è uno scrittore no. e anche ho visto che ti sei cimentato anche con la realizzazione di video eh, Fabio perché ieri sera stavo guardando su, su Youtube dei tuoi video interessanti come provini eh, a livello cinema però Mario doveva fare una domanda non ho capito Mario che, a chi volevi rivolgerti è ah, che perché... Meno la male, l'avevo già dimenticato, l'avevo già dimenticato. fare, che mi è venuto a vedere un'altra volta, però. E io, cioè, la domanda è questa qua. Eh, secondo me è una cosa molto personale. Io, sono molto um, semplice, sempliciotto, semplicino, come volete voi, no? Tuttavia, eh, tutto sto fatto eh, filosofico molto, molto interessante, molto ben fatto, dall'altra parte che io idea maschio femmina cosa l'amore ecco la massima cosa dell'amore eh, secondo me eh, comprende il tutto non ha nessun sesso come dice che gli angeli non hanno sesso come no? eh, dio eh, crea ma non è che ha un, eh, come lo, noi lo figuriamo sempre con le nostre menti un po Uh, per capire qualcosina, insomma, ci rifacciamo uno all'altro da, da secoli e secoli. <ride> per questo, insomma, sì. dovremmo approfondire qual più qualche cammino che ci è stato mm -hmm. rivelato. Per, eh, e questa è molto dura, non è alla portata di, di eh E ci vogliono grandi studiosi. Grande cuore. e... Eh vabbè, entriamo nel messico la... e nello spirituale, chiaramente non è facile da... Fabio, non so se, se eri già collegato, se hai capito di cosa si, si parlasse. e eh... eh no. Allora, Claudio Donati è eh, qui presente... Mi sembra del sesso degli angeli. No, non no, si parlava no. del sesso degli angeli, eh, si parlava appunto di Claudio Donati che è qui con noi, che è fotografo e regista e ha realizzato un una serie di, di scatti di foto interessanti su un lavoro eh, spirituale che sta svolgendo Loretti Rossi Stewart, un'attrice italiana che ringraziamo e salutiamo e foto che abbiamo mostrato poco fa e che poi magari nella registrazione si potranno rivedere e quindi legato al discorso della dea madre che mh, su questi studi interessantissimi che sta svolgendo e su questo percorso spirituale che sta svolgendo Loretta rossi Stuart, e quindi sul, sul legame poetico, visto che questa sera ci sono anche dei poeti sul, sul fatto che il poeta in linea di massima idealizza la figura femminile la maggior parte delle poesie nascono intorno al romanticismo e quindi è la figura femminile che viene ide idealizzata quasi come a divinità allora, poi avremo modo di invitare Loretta e quindi ci, ci parlerà lei tanto di questo progetto che tra l'altro mi piacerebbe molto portare avanti anche con Claudio e vedere di unire le sinergie per realizzare questo, questo sogno di Loretta che è di, di, di fare appunto un qualcosa di più specifico e mh, esaustivo sull'argomento Claudio. Claudio? Eh sì, magari. Vero? Sarebbe mi sentite? Sì, sì. Tanto, abbiamo uh, Luana che è scenografa e quindi possiamo uh, tranquillamente mh, organizzare qualcosa. E quindi Fabio ti dicevo... Uh, ah, fa... magari! Vero? Sì. Quindi chiedevamo appunto sia ad Anna, a Mario e adesso in contesto anche Fabio, se avete una, uno scritto sulla sì. femminilità, sulla divinità della donna, se avete qualcosa da proporci questa sera sicuramente tutto è capitato di scrivere allora tu sei donna anna quindi voglio dire non è che già <ride> vabbè però la dea madre la qualcosa madre. sulla natura sulla creazione sulla natura ho scritto di tutto e di più perché sono affascinata dalla natura e quindi potrei leggervi qualche poesia sulla natura eh. Che ci riferiamo alla dea madre eh, in questo momento? È caduto la sprovvista perché mh, non ho pensato di prepararmi qualcosa quindi devo cercare. Nel frattempo, vi lascio parlare. Ok, e cerco qualcosa <ride> Fabio, tu sicuramente hai fare. preparato qualcosa per questa sera. Lo so che hai sulla qualcosa. donna anche ho molto scritto sulla donna in sé per sé. Eh, quindi Tutte le mie... femminile è ancora okay. più interessante ok Anna, no? intanto che allora tu cerchi, che cerchi chiediamo a Fabio e che anche Mario cerca Fabio qualcosa sicuramente... nel cassetto Fabio sicuramente ha qualcosa di mostruoso <ride> nascosto da qualche parte vero Fabio? Ecco. sì io stavo intanto ho individuato una, una poesia Brava. questa ispirazione della donna vista come una divinità sì, Perfetto. non la donna in generale ma una una in particolare di cui non facciamo il nome, tanto lei lo sa e solo che ce l'ho qui, ce avevo qui. La donna sì. o la poesia? No, solo la poesia, purtroppo. Soltanto la poesia. la allora... poesia, cioè, eccola qua. Se volete, la. Vai pure, vai, vai, Fabio. Vai, vai, vai. Dopo leggo io. Ok, Anna. <ride> allora. Tra gli occhi. I tuoi occhi tirati verso il cielo a piuma di fenice, faraonico gesto d'ali spiegate, e la bocca, avida, altera e dolcissima, leonessa di corallo che sogna. In silenzio, io celebro i tuoi misteri. Mistico fumo dei tuoi sguardi, sacerdotessa, parole che muoiono sulle labbra schiuse con me, bellissima, un grande Fabio questa donna bellissima. Intanto, prima che Anna inizi a leggere la, la poesia, che Mario pure si. Mario, cerca anche tu qualcosa. Eh? qualcosa. Volevo chiedere a Claudio, no? Eh, di parlarci. Io, poi eh, non lo so se un attimo. Aspetta, sto chiedendo. Eh, ah, sta chiedendo, allora. Intanto eh, Zoom ci dice che fra dieci minuti eh, cade il collegamento di Zoom e quindi bisognerà riconnettersi rientrare, con lo stesso link. Rientrare okay? con lo stesso numero. Volevo chiedere a Claudio, no, Di questo, intanto preparati per la risposta, facciamo leggere una cosa da Anna. Il titolo del film è Il viaggio di Gelasia, tutto qui, intanto ti prepari, sentiamo Anna okay. cosa aveva da leggere. E la mia, siccome è un pochettino lunga come d'abitudine, ho un, uno scritto sulla donna, eh, un ex, excursus eh, sulla donna, dunque eh, non è proprio una poesia, è una prosa, okay. e, altrimenti ho anche. parla giustamente del, di quello che diceva poc'anzi eh, l'attrice eh, Loretta. Loretta, ecco, uh, le donne in quanto madri dell'umanità, da sempre messe da parte, reputate come schiave sin dall'antichità, la prima fu Eva, a chi fu data la colpa del peccato originale, anche se il vero responsabile fu il diavolo che approfittò dell'ingenuità di Eva, che non conosceva il male. Tutto è inizio da lì, e da allora la donna occupa il posto di chi è stata messa in castigo, ma a disubbidire non fu anche Adamo? Eppure lui sembra che non c'entri nulla, poiché è sempre l'uomo ad avere la meglio. Se penso a quante donne sono tutti in questi ultimi anni, e parlo solo dell'Italia, perché non basterebbe una pagina per parlare di tutte le donne del mondo si fanno massacrare dagli uomini solo perché sono donne, uccise come mosche, schiacciate sotto un peso enorme, da portare, e ciò malgrado in nome dell'amore per i figli, per la famiglia, per l'uomo che credono che li ami, si sacrificano e sopportano la schiavitù che viene loro inflitta. L'eroe in tutto questo non è l'uomo che troppo spesso si comporta da giudice e giustiziere della donna, la vera eroina. Vorrei dire agli uomini che fanno del male alle donne, che sia la madre, la nonna, la sorella, la moglie. La figlia l'ha fidanzato solamente l'essere donna. Senza una donna loro non sarebbero nati e per cui la, la, non avrebbero semplicemente potuto essere, esistere. Pardon. Un uomo tu, che, uomo, tu che credi di essere l'essere a cui tutto è permesso solo perché nella società in cui sei nato e vissuto, ti, ti hanno inculcato nella mente che tu sei il maschio a chi tutto è dovuto, tutto è permesso. Ebbene, sappi che sei la persona la più abominevole che esista. Non usi un cervello, ma solo la tua stupidità, e questo non è detto solo per, in generale, è semplicemente eh, eh, voglio specificare questo che è diretto a, a chi abusa delle donne, a chi eh, maltratta le donne. Eh, gli uomini non sono, per fortuna, non sono tutti uguali. Eh. Però, Quindi Anna, vedete, non sei nulla senza la donna. Cioè, sicuramente poi se, se, se si tocca l'argomento divinità o comunque femminilità o anche il peccato originale no? che... Che tutto parte da lì, poi a livello angio-tecnico. Sì, cioè anche su Eva. La visione, la visione femminile è sempre quella che poi viene addossata la colpa all'uomo. Alla fine non era più Eva, ma era Adamo, no? E il colpevole di tutta la storia. Allora io so che, Claudio. Intanto, Anna, ti vediamo mezza testa, quindi se riesci a sistemare lo schermo, ti vediamo per metà aspetta no ma io non mi vedo perché ho tutti gli iscritti davanti per quello non arrivo a... poi intanto arrivo... Mario preparati con una poesia volevo eh. chiedere comunque, una cosa scusa Anna. comunque sulla natura posso questa è vero ero un po una rivalsa su tutto quello che sopporta la donna perché eh, la donna non è mai stata giustamente come diceva poc'anzi Uh, Rossi Stewart. Uh, mi ricordo più il cognome che non il nome. Non Loretta. So perché. Comunque, è Loretta, uh, proprio perché la donna non è mai stata, è, è sempre messa da parte. E io mi riferivo a questo. Comunque, Infatti è stata non esautorata è nel, dal ruolo, non... è stata esautorata dal ruolo di, di, di, di, di dea. Eh... addetta ai lavori, io di dico addetta ai lavori sì. eh. le, le civiltà più antiche comunque le culture più antiche Alt, sì. ricordo... erano alta. matriarcali. Dicevo che con Claudio eh, Loretta e Claudio sono legati anche da un progetto cinematografico, giusto Claudio? Il viaggio di Golasia, quello che prima hai citato. Il viaggio di Gialasia fondamentalmente è un po' un'odissea al femminile, cioè un viaggio in cui anziché avere un Ulisse noi abbiamo un'eroina donna che in realtà appartiene al mondo fatato e che per ritrovare il proprio principe, è equivalente a Itaca in Itaca. qualche modo. Oh. Ah, è, caduto, eh, è, caduta è caduta la bene. linea. Peccato, È caduta la connessione di Claudio. E abbiamo qualche minuto. Mentre aspettiamo che torni e tanto Già. la, la connessione... Sì, ci sei Claudio? Pronto? Sì, eh, a un ti... certo punto non vedo più nulla, vedo solo... Eh. Ecco. Eh, ecco, sei apparso, ecco, sì. ok. Allora, Bello. vi ricordo Bello. che se cade la connessione sì, devi cliccare sul link di Zoom, perché dopo 40 minuti cade Zoom. Lo... Ok, e, sì, stavo dicendo quindi il viaggio di Gelasia è un'odissea al femminile in cui quindi abbiamo una protagonista donna che è una fata in realtà e che va alla ricerca del, del principe Ossian, un principe che in realtà non si vedrà mai in tutto il film, che è un po' come una Penelope o un'Itaca per Ulisse, quindi un motivo scatenante per viaggiare. Chiaramente il viaggio quindi ha un valore profondamente iniziatico e, e coincide con tutta una serie di fasi dell'individuo dove si trova anche in uno stato di agitazione, di ansia, di panico. Quindi l'anima nel momento in cui soffre, nel momento in cui non si esprime, va in queste situazioni di ansia, di panico, quindi di un malessere che oggi chiameremo molto più facilmente depressione. E, ma una depressione in fin dei conti è anche una caduta in se stessi molto profonda. Quindi la protagonista, io attraverso poi mh, la chiave della fiaba, quindi un linguaggio molto edulcorato e sognante, si trova ad affrontare questi problemi, però li riesce a superare seguendo comunque quella voce che ha al proprio, al proprio interno una voce del sogno, la voce onirica, e che la guida quindi verso l'amore, riesce a risollevarsi, a proseguire per un viaggio che poi termina con un inizio perenne, quindi un'iniziazione che non finirà mai. Citavi giustamente Loretta perché Loretta comunque ha partecipato, interpretando uno dei personaggi da incubo, che incontra la protagonista, e che in realtà è, è positivo anche se la protagonista inizialmente lo recepisce come negativo, perché la protagonista nel suo momento di depressione più nera fondamentalmente si trova ad essere ingannata da un dottore fraudolento e, e, un, um, e degli incubi che le si manifestano in modo sempre più inquietante. In realtà questi incubi sono le voci della sua anima che le appaiono come inquietanti perché lei non le riconosce come positive, ma nel momento in cui seguirà queste voci darà retta a questa parte apparentemente più tetra, più spettrale in realtà poi riuscirà a riprendersi attraverso comunque delle risoluzioni fiabesche, però comunque il tema in realtà è quello di un'ansia, di, un di un panico che attanagliano l'individuo che è quanto mai purtroppo uh, attuale e che compaiono nel momento in cui l'individuo non sta bene, nel momento in cui l'anima dell'individuo non si esprime realmente, quindi questo era un po' come dire, il tema del, del progetto, poi chiaramente è tutto narrato in una chiave fiabesca girato in gran parte a marzo, quindi eh, presso Palazzo marzo, sì, sì. o anche molte riprese nei boschi, in una, in una tomba etrusca quando abbiamo fatto delle scene con uh, un re di vivo quindi tut tutta una serie di elementi particolari che ho deciso di inserire, anche perché appunto come per il progetto della Dea Madre con Loretta, io sono un amante di questi luoghi, che vado a scoprire in primis così per un mio diletto e poi magari quindi a utilizzare eh, dei miei progetti artistici. Interessante, molto interessante, anche perché comunque è un perché discorso tratta... molto attuale, il eh, fatto sì. che eh, appunto parli... Della depressione in qualche modo, quindi è un argomento Distribile attuale. Ansie, parere, esatto. No? molto attuale, eh, che e uno, appunto, lì per lì mh, sente queste voci che, comunque, lo, eh, ti, ti deprimono ancora di più, quando invece magari uno deve pure ascoltare per rialzarsi e riprendere la vita. No? Un e è? Bel, bel argomento. Ah, ecco. Aspetta, è Ricordiamo che l'ID. Sì, eh, ricordiamo che il, il link eh, del collegamento a Zoom è sempre stesso, esatto, lo stesso. Aspettiamo... Lo ricomunichiamo 298 480 3232. Per chi si volesse collegare, ecco eh, nel frattempo Mario. Sì, ci doveva essere anche il collegamento mm. dalla Colombia a Carlos Morales che ancora non siamo riusciti a, ad avere tra noi come ospite. Eccoci, qui. Eh, vediamo qui. Allora, ci siamo? Siamo rientrati tutti? Allora, sì. scusate se <coughs> questa sera siamo un po' parcheggiati, ma essendoci degli ospiti chiaramente eh, cerchiamo di privilegiare... Giusto che sia poesia, eh? Sì, no, anche Mario. Hai trovato poi quindi una poesia sulla divinità, sulla femminilità? Eh, eh, no, eh, volevo sapere solo eh, una domanda: se devo dire la poesia o oppure devo esprimere qualche giudizio, visto no? certo che è, il mm. fatto è abbastanza complesso, Bella. sia nel libro che nelle opinioni generali. Quindi, se devo fare la poesia con l'inchino, c'ho pure un tilt. Vai con, la poesia, vai con la poesia che è meglio perché se parliamo male delle donne poi succede veramente un'apocalisse poi si parla di divinità no, femminili no, ma, meglio non toccarle scusa, no, volevo dire solo una cosa io eh, parlare male delle ecco. donne come si fa? se uno si dichiara poeta ma sapete cos'è un poeta? tu che sei un grande poeta cioè, eh? lo sai? Il lo sai meglio di me. No, io non l'ho mai Il capito. Col... <ride> io non l'ho mai È capito. colui che... È colui che usa la parola. La parola eh, è già. Eh, la, la parola è madre perché è creatrice. Quella che crea, quella che fa nascere, la cosa. La natura è una creatura che aspetta di rinascere come l'uomo. Quando mettiamo insieme tutti, tutte queste cose noi per fare un po' de, de, che, problematiche che esistono nell'uomo e sono grandi e sono da risolvere ogni giorno, e io non è che mi, mi, un po' mi astraggo perché penso a un cammino più interiore, nel senso un cammino dell'anima, ma eh, par, parlare dell'anima bisogna stare molto attento e non mischiare con l'esoterico o altre cose ma anche se qualcosa è vale. eh, solo questo so. volevo dire eh, Poi, quindi non si profondo. può parlare male andiamo. cioè quando, quando uno ha l'agape l'amore supremo voglio dire Deus caritas est come diceva l'enciclica no. allora l'amore non va più distinzione tra uomo e donna è un indissolubile quindi è qualcosa che non si può non puoi comprendere cioè, tu, quando ami qualcosa sei una pietra che qualsiasi cosa eh, certo. quindi la natura in genere perché tu vedi una montagna ti senti parte della montagna come se fosse una pietra un fiore una donna perché no dai la vita per qualsiasi ecco sono concetti altissimi. Quando si tocca la spiritualità e a questo tendiamo. è l'infinito, è difficile. A, a questo tendiamo, però eh, logicamente mm. il, il, cam il cammino è molto doloroso, e non è facile, perché ci allontaniamo molto dalla parola anche, non è facile, eh, siccome la parola eh, va per simboli, non è facile classificarla nel suo vero significato. Quindi noi vabbè, ci proviamo, come ci proviamo come ci e ci proviamo, noi siamo eh, qua. Proviamo, come dicevano Wales, una poesia bella. Vita. Eh, ecco. cioè là, vai con la Senti poesia, che poesia. meglio che affrontare temi spirituali ah, e, e, e l'infinito. Eh, no poi... si, si, no, no, è no, tanto per mettere qualche puntino, se no facciamo una frittata mista che è bella, bella. Vai. esatto. Amore, modella il tempo i nostri cuori, rocce, rifugi tenere donati dal Creatore ai nostri figli e a chi inserti nere senza sperare nel vento. È un nido, amore, che fulmina la notte tale ad ancore, tale ad ancora o faro. Stop. Stop, la ah. sua so brevità. E lo vedi che c'era Novalis, famoso filosofo, che diceva che l'uomo cerca sempre le cose infinite e poi invece alla fine trova sempre cose finite. Quindi quando poi si toccano argomenti spirituali e così profondi ci si perde. E specialmente quando si cerca di intaccare la, la figura femminile che è così difficile da... Se segui se, se vi la via larga non ti perdi mai. E, non mai. e, e, e quindi te. se non ti perdi non puoi ritrovarti, non ti trovi mai. No, beh, e noi sono, dobbiamo trovarci. Io mi sono perso già tanto tempo fa. Fabio, tu ti sei perso? Ben trovato. Tu ti sei ritrovato. Io, no, io mi inseguo, cioè, la mia condizione di vita è inseguirmi. Eh, l'importante è che ti trovi se mi trovassi... sarebbe la fine no se mi trovassi non sarei più io quindi dovrei ricominciare a cercarmi bellissimo eh, no è un bel, con... no, bel concetto se mi trovo non sono più io quindi dovrei ricominciare a cercarmi poi attenzione a quello che dite sulle donne perché c'è Anna no poi, no eh, ben... poi c'è anche Luana per carità ah grazie poi, anche Luana quindi insomma... No, ma quello poi... che è, bisogna sempre parlare di quello che è non quello che vorremmo che non fosse. Vorrei pubblicizzare le attività di Claudio. Claudio, progetti, cosa cos hai nel cassetto? Se si può dire, eh. se se ne può parlare. Sono tutte cose che hanno affinità oppure con questo tema o, o anche altro. Diciamo che il tema di cui stiamo parlando adesso al di là della Dea Madre è quello comunque della figura femminile nel suo ruolo poetico, nel suo ruolo artistico quindi sicuramente io in realtà eh, ho sempre lavorato su questi ruoli cioè dal primo cortometraggio che ho diretto in cui appariva una donna attraverso uno specchio perché era comunque il ricordo di una donna che ormai era morta che doveva far ripercorrere tutta questa realtà al protagonista fino poi a farla svanire dallo specchio nel momento dell'agnizione finale. Poi anche in, nella Sirena del Bosco, un altro cortometraggio fiabesco, come dire, ho inserito sempre una figura femminile molto evanescente, una sirena, quindi un'entità un dell'occulto. Poi eh, una volta manifestatasi al protagonista, che in quel caso era un pittore, e a un certo punto è dovuta svanire, è dovuta andare via oltre una soglia illuminata di verde, e oltre la quale non poteva andare neanche lo spettatore. Quindi ho sempre lavorato un po' su queste soglie, su questi personaggi femminili che si elevano e si allontanano dall'uomo e l'uomo, in qualche modo, l'uomo artista, per creare ha bisogno di queste lontananze, di, queste spa, di questi spazi incolmabili da tentare di colmare, quasi pur sapendo di non riuscire mai a colmare. E diciamo che però, ecco, progetti futuri... Al di là chiaramente della distribuzione di questo film, Il Viaggio di Gelasia, che ora è in post-produzione, quindi c'è da fare tutto un bel lavoro di colonna sonora, di rielaborazione dei suoni, anche perché è tutto doppiato. Ho lavorato tutto quindi con suoni ricostruiti, insomma c'è da fare molto. Poi vorrei fare qualcosa, se possibile, sicuramente sulla Dea Madre, quindi da questo progetto di Loretta vorrei andare avanti e poi mi piacerebbe qualcosa su Saker Masoch io amo La Venere in Pelliccia sia quella che è stata portata al cinema da Polanski quindi di David Beh. Eves o, o anche di più questo, Masoch. come dire mi piacerebbe cimentarmi con questo con un grande romanzo come La Venere in Pelliccia e lavorarci. lavorarci perché comunque credo che in quel romanzo ci sia molto di più del semplice discorso poi del masochismo e di questa figura del protagonista ha servito a una donna tiranno, insomma. C'è molto di più, c'è molto più romanticismo e molta più idealizzazione della donna. Allora, forse ti sorprenderò un pochino, almeno un pochino, perché io l'ho visto i colori del tempo. Ah! Eh, <ride> l'ho visto. No, e ti è, devo di... è una piccola... No, ti devo dire, e piccola... loro, loro non l'hanno visto, io ti devo dire che sono rimasto molto sorpreso, soprattutto perché no, non c'è dialogo. E quindi quel video parla da solo, è straordinario. La fotografia è magnifica, la, la scenografia è straordinaria. Voglio dire, la Però regia, la tutto è. è breve, è corto. Io vi invito ad andare sul sito di Claudio Donati. Qual è il link esatto, che non me lo ricordo? Claudiodonati.it? donati.com. Però aspetta, mm. ti, ti fermo perché in realtà lì è quello è uno showreel che forse... C'è stato un po' un misunderstanding, perché è rimasto il, il titolo, i colori del tempo, però in realtà dei colori del tempo ci sono dei frame, ma ci sono anche gli altri lavori. Perché è molto più lungo il video originale, probabilmente. Allora, sì, diciamo per dire, la sirena del bosco, che è il secondo, dura 10 minuti e, e i colori del tempo dura 17 minuti. Ma è bello anche il sottofondo. Sì, sì, però... No, ma è straordinario. Allora, andare sul sito claudiodonati.com, andate a vedere intanto questo show real di, di Claudio, che è bellissimo, a me ha lasciato a bocca aperta e volevo riproporlo, però poi siccome ho dimenticato di, di chiedertelo, non ho avuto il tempo per inserirlo, altrimenti avrei inserito anche in questa rubrica, anche quel video, perché è veramente bello, è da vedere. No. No, no, beh, ti ringrazio, ti ringrazio. Ma poi ti farò avere, guarda, i due cortometraggi per esteso in modo che te li puoi vedere anche con mm. i loro dialoghi, con, le, con, le loro, con, con la loro completezza. Bene, ottimo. Chi vuole aggiungere qualcosa? Perché, allora, siete tutti così silenziosi. Fabio, toc toc. No, io ho visto così, siccome ho chiesto l'amicizia, eh, oggi a Claudio Ho dato una <ride> se, alla Scusa io che, che Sono legato, eh. ah, qualcosa. pure no. no, Però sono veramente Sia le foto che qualcosa Ti prendono davvero C'è cioè, qualcosa di Come magico qualcosa che attrae C'è cioè, qualcosa dietro No ma anche i costumi e lì, lì eh. sì. Devo dire che ci sono dei costumi straordinari ah, sì. No, no, ma stavo guardando anch'io adesso. Chi ha Facebook. curato la scenografia, Claudio? La scenografia? Sì. Ah, beh, allora, <ride> devi sapere che essendo una produzione indipendente, come dire, tutti un po' si sono dati da fare su più fronti. Quindi in realtà la scenografia l'abbiamo curata io insieme alla protagonista, beh. ma non c'era in realtà uno scenografo. Bravi. Quindi ci siamo dovuti creare noi. Sì, sì. Poi comunque a me piace lavorare con, degli, con delle location spesso naturali molto belle, dove quindi la scenografia vado solo ad inserire determinati elementi e poi mi baso anche su quello che c'è. Poi chiaramente nel caso del viaggio di Gelasia con il Patronini chiaramente abbiamo dovuto lavorare un po' di più. Però sì, diciamo che anch'io sono stato attivo su molti fronti. Per forza, chiaramente un film così, se no non lo avrei potuto realizzare, purtroppo non, non essendoci una produzione dietro e quindi pur di realizzarlo, insomma, ho cercato di, di fare molti più ruoli di quelli che magari normalmente avrei fatto. Straordinario. No, Anch'io stavo ho infatti guardando un libro, stavo guardando ecco, Luana è sul eh. sito e sta sbirciando. No, Sto guardando su Facebook c'è una fotografia che appunto mi sembri Johnny Depp qua, addirittura. <ride> ah sì, col cappello <ride> sembra Johnny. <Depp>. Sì, guarda, <ride> uguale. <ride> mm. <ride> uguale. <ride> Anche io con i capelli, sembro Gianni Vecchio. Sì, eh? Fabio. No, belle veramente le foto, veramente belle. Stavo guardando. No. Torniamo a noi. ti nome. presto un po' dei miei. Eh, beh, Guarda, io avevo i, i capelli lunghi, io non so quanto siano lunghi quelli di, di, di Claudio, perché non li vedo, ma io pure avevo i capelli lunghissimi e ricci, qualche, secolo fa, qualche ma... secolo fa. Più lunghi di quelli di Anna. <ride> <ride> Bene. Claudio, tu che eh? vivi tra i cavalli e quindi in un ambiente particolarmente suggestivo perché sei in piena luce, Fabio. Fabio, mm, i cavalli. In mezzo, in mezzo alla natura, eh. no? che c'è qualcosa già di magico di per sé. Sì. Okay? E quindi tutti questi elementi no? che uno poi, voglio dire, quanto influiscono alla fine sulla produzione artistica? Cioè il fatto di ritrovare... in contatto con la natura e non in un altro. Tanto. Che tanto. Dico, cioè, ad esempio, se, se io prendo un file dove ho raccolto molti del, degli iscritti e cerco cicale, mi vengono fuori una dozzina cioè solamente ad, con, con la parola cicale, per dire, che chiaramente in città non si sentono. Beh, certo che no. Da noi sì, eh. Da noi qui, si sentono, qui no? si sentono pure i lupi veramente qui dove siamo noi comunque <ride> va bene no è vero, in effetti il contatto con la natura aiuta molto comunque ti rigenera per chi è invece abituato nelle grandi città dove comunque vede soltanto palazzi e, e comunque smog eh, quando arrivi in mezzo alla natura eh, senti proprio un cambiamento totale di energia che ti, che ti aiuta se non sbaglio a me è così penso che sia un po' per tutti, poi è difficile se parlare la FIFA. che Cosa che dici? Anche la FIFA, la FIFA oh, la Federazione Italiana gioco calcio ah, no. è quello che ha da la, mm! la paura, la paura. Beh, se ti trovi nel eh, se... buio dei boschi da solo, un po' se... di giorno. Io ho sempre camminato da solo quando ero naturalmente molti chili fa. Eh, bocca come quello è ricercato, eh, lui non ricerca perché è ricercato Fabian, eh, Fabio, la, la, da tutte le donne, e grazie. Dio, eh, eh, comunque di dire quando. <ride> fiumi d'inchiostro oh, da su... dammi il numero di questi che mi cercano perché mi faccio trovare io cioè, Fabio, eh, fiumi eh, per, per, una volta c'avevo una rubrica l'ho perduta non l'ho più ritrovata <ride> questo si parla di millenni fa e comunque dicevo che ecco, la natura è un altro punto dell'anima ma ogni volta si gioca una grande battaglia perché eh, quando uno ha delle pretese di giungere al sublime, no? il sublime fa paura e fanno paura, perché se tu incontri pure oggi gli animali, hanno ripopolato di lupi, cinghiali e cose, tu <ride> vai là tutto dica sono vabbè certo quanto l'ambiente è un po' da sapere storia eh, beh, ma l'abbiamo visto anche eh, dalle visto foto eh. abbiamo visto anche dalle foto prima che abbiamo mandato qui da di, di, di Claudio eh, con Loretta e, e nella grotta lì nell'eremo eh, in effetti sì, entrare <coughs> in una grotta potrebbe sì. io, eh, eh, sicuramente influenza nelle, nelle grotte ci sono andato Molti anni fa, eh, solo con la corda così, con, a forza di braccio, senza nessuno, avevo una torcia infilata alla vita così per scendere eh, attraverso le eh, pareti, alcune fiume, ci sono delle cose importanti importanti nel mio, nel mio paese. E comunque è stata un'avventura, per poco ci lasciamo un po' la pelle, comunque. Eh. Adatto, la ricordo con piacere questa sventura delle grotte. A... Poi a, a giorni vi farò Io avere Intanto sono le prese con un po' di natura che svolazza. Eh, un... Che cos'hai? Un pipistrello? Un po' di natura che svolazza. Ah, sì. <coughs> ah, no, magari è una cimica. Evocati da Claudio. I pipistrelli mi sono simpatici. i cimici, no. no. Eh, eh, Anna, da te ci sono i pipistrelli? No, beh, sta al mare. Che dici? Ci sono i pipistrelli lì I? da te? I pipistrelli? Oh, no. I pipistrelli no. Eh, sì, qualche volta la sera passano. Forse sono notole. Sono più i gabbiani. Eh, I gabbiani. I gabbiani. Eh, vedi, vedi, no, la... Sono più... belli sta al mare. Giù di quanto l'ambiente poi influenza. A 10 metri c'è il mare. Da noi forse è più facile I pipistrelli misteri. però ho vissuto anche in luoghi mm. dove ci sono boschi, foreste, quindi però da non scambiarli con le nottole perché comunque in città, in città, città nel senso comunque nei paesini è più poi, facile vedere nottole eh, che sono simili, sono un po' più piccolini sì. i pistrelli sono quelli più grandi, esatto, eh. e allora sono piccolini, sì, esatto sì. saranno nottole e quelli che ah. a giorni poi vi farò avere intanto a Claudia e a Loretta che a Loretta l'ho promesso per proseguire il discorso della Dea Madre il... Eh, una parte del libro che, che sto per terminare che è intitolato La stirpe del serpente e che traccia tutto un percorso storico attraverso le culture, quindi da quelle più eh sì. antiche partendo dai sumeri, eh, da tutta la documentazione che sono riuscita a reperire, Claudio, partendo dai sumeri ed approdando nei posti più remoti della terra, la cosa che mi aveva sorpreso era constatare che poi questo mito del serpente è il più antico in assoluto dell'umanità. E che si ricollega al discorso della Dea Maria. Ah, per questo lo trovi in tutte le mani, mm. eh, senti... a tutte le latitudini. Quindi ve lo farò avere. Perché senti, me eh, il serpente ne, nelle scritture eh, rappresenta la salvezza. Quando eh, il popolo ebreo attraversava il deserto, allora questi sì, Mosè. Mosè gli dice: Fai, Fatti un serpente così. Quelle che le toccheranno saranno salvate dal morto, perché questo è la domanda tutti questi serpenti così. C'era un significato, un Ma anche nelle, nelle antiche è... civiltà inca, cosa c'è qualcosa è... che lì li... legazione: per per si per ricollega per anche serpente piumato. Sì. Ma guardate, che queste sono quelle, le storie più conosciute. Cioè, stiamo parlando del uh, racconto biblico della Genesi in cui si parla del serpente Adamo ed Eva. Però quello che possa eh. sorprendere poi, andando ad analizzare il mito del serpente, è che precedentemente a quanto riportato nella Genesi, ritroviamo la storia del serpente negli scritti sumeri. Gli Inca, per stato... No, no, parlo, da, di, prima, prima, parlo prima, di prima della Genesi. Sono... Gli Inca sono molto più recenti, parlo di prima dei sumeri. E questo non vuol dire che il discorso del racconto che ritroviamo nella Bibbia sia eh, quindi una copia di quello sumero è che all'epoca i racconti eh, viaggiavano oralmente e quindi tutte queste storie sulla mitologia legata al serpente che ritroviamo partendo da, sono, da una latitudine all'altra del, della, della terra <coughs> fino ad arrivare in Australia e nei posti più remoti addirittura dove... <coughs> eh, ci fu un personaggio del, dell'antichità, non mi ricordo se fu Aristotele, che diceva voi potete trovare eh, civiltà senza re, civiltà senza, mh, senza cose particolari, senza ricchezze particolari, ma non troverete mai viaggiando una civiltà senza templi o religioni o miti. E questa è una cosa straordinaria. E questo mito del serpente non lo ritroviamo ovunque. Non voglio fare pubblicità al libro, adesso no. Però voglio dire che il discorso della Dea Madre si ricollega ai miti ai miti molto antichi del serpente. Certo, beh, la Dea Madre, la, Dea... la società matriarcale fu... Eh cancellata volutamente per lasciare spazio a quella patriarcale. Esatto, ricordiamo che la Dea Madre comunque è una credenza religiosa appunto ancora prima della preistoria, ricordiamo appunto i fenici nelle varie popolazioni, i fenici avevano Tanit, a Cartagine c'era Tanit ancora prima c'era l'era precolombiana, c'era la Dea Nut in Egitto eh, ritroviamo la Dea uh, Nuda che è straordinaria che si vede questa, questa donna nuda che è disegnata come una volta celeste con le stelle all'interno del corpo eh, sovrastante il corpo del defunto e ah, in se quel caso... poi la, la, la, la Madonna la Madonna giustamente perché gli egiziani, eh, ad esempio prendiamo l'esempio di Pompei eh, era, era si si Diciamo la religione era seguita anche eh, col culto egiziano, c'erano era, molte, molte, molti dei, diciamo, chiamiamoli dei quindi. Era una città cosmopolita, sì. c'erano... E poi, e poi di... la tutto per dire... Dei copti. Volevo dire I semplicemente a Claudio che cristiani. farò avere anche a te, Claudio, questa parte di libro, intanto. Anche... così intanto l'ho a spulciare con l'oretta e se volete magari ci si può lavorare perché Loretta diceva magari eh, un, un audio di fondo con una voce narrante sul percorso della Dea Madre che si ricollega a questa sì. civiltà perché la stessa Loretta faceva riferimento a Lilith, però non conosceva poi, non aveva affrontato ancora le, eh, discorsi molto più, più ancestrali sì. eh, sul culto della Dea Madre ecco e, e... Sì, sì. Sì. Eh, diciamo che i miti, oltre a quello molto importante di, di cui ti occupo nel libro, quelli che si occupa ogni studioso, naturalmente così, eh, sin da, da quando l'uomo camminava ancora a quattro zambe, da quando ha scoperto il fuoco, il primo mito, il primo Dio, che era una è mm -hmm. stato proprio il fuoco, perché cominciavano a dare la vita a questi, o, o prima del fuoco ancora, eh, la pietra, qualche idolo eh, strano, la pietra che di, faceva dipendere, qualche arma dagli animali. Insomma, al tanto arbitroso, se ne trovano tanti, eh, logicamente poi ci sono alcuni che. Eh, Ah sì, abbiamo Alicia, con la sua evoluzione per... ha cominciato a ricamarci pure una certa storia intorno un, un bel, una bella costruzione che è pure logica e proprio in tema di Sud America abbiamo Alicia che sta entrando, hola Alicia non vedo Alicia, tu mi scusas? no? ok e il discorso è poi, voglio dire, noi vabbè, okay. ci scriviamo intorno, Claudio eh, invece le, le rappresenta in, in vivo, che credo che sia una cosa non tanto facile, poi, cioè, Quanto l'effetto le, delle luci, io vi faccio oh. queste foto, che sono straordinarie, quindi quanto le luci giocano e, e, e quanti altri elementi eh. vanno a modificare poi, no? eh, c'è la magia, lì è Beh, magia, anche, è arte. Ma la modella certo. chiaramente l'attore, chi interpreta il ruolo fa moltissimo poi l'abito giusto l'ambiente, le luci chiaramente sì, non è semplice non è semplice, diciamo che con l'oretta insomma ci siamo trovati bene da questo punto di vista e abbiamo messo anche molto meno tempo di quanto se non ci fosse stata una sinergia così fluida hola Alicia non la vediamo. No. Il microfono è spento. C'è cioè, il microfono spento. Ci Bien. sente, ma non, se parla, non la sentiamo. E eh... siamo felices de tenerti aquí con nosotros, Alicia. No. no. Accendi no il microfono perché ce l'ha spento. Hola. Va bene. Io vedo che so che Fabio so ama il cinema, cinema perché Fabio uh, ha realizzato dei video ultimamente e ne ho visto uno io su Youtube in particolare poi tranne ah, quello beh. che hai mandato a noi qualche tempo fa qualche settimana fa dove più che altro era un, un monologo su, eh, con uno sfondo musicale però tu hai realizzato un video l'ho visto io qualche giorno fa guarda che io vado a vedere tutto vedo tutto, so tutto quale video parli? Eh, ho visto in video mh, su una pagina in particolare dove c'erano dei provini e un video da te realizzato quasi un anno fa. Oh, eri tu nel ah, video. Ah, sì, sì. Eri tu, eh? Sì. <ride> Ed era bellissimo. Sì, sì, ero io. Quindi vedi che poi alla fine eh, si è poliedrici quando si è artisti, no? Io ho visto anche nelle foto di Claudio con la chitarra, quindi vedo che anche a lui piace suonare, quindi poi alla fine uno canta, suona, scrive. Eh, io mi sono ah, un cimentato po eh. Vero o no? Io mi sono cimentato come... Ma in realtà... Non ti sento. Mi senti già? Adesso sì. Ok, no, in realtà quella della chitarra, come dire, è un po' un falso scenico, nel senso ah. era... mi trovavo in una casa... Anche dove avevo questa chitarra sono stato <ride> vabbè, però, ha funzionato, beh, ha funzionato. è a sua... no, sul sito, con nostra... i capelli lunghi la chitarra, è no? bellissima la foto eh? bellissimo veramente Fabio ha i cavalli, quindi eh. magari si potrebbe andare pure da lui a girare qualcosa uno di questi giorni oltre a questi oggetti volanti Ma uno che di questi giorni è non... un, eh, un, un po' difficile però come questi giorni sarà difficile. Io mi sono cimentato come regista anni fa con la collaborazione di Luana in qualità di scenografa e con l'attrice Valeria Zazzaretta che ha fatto Don Matteo e tante altre cose carine eh, all'interno di Caffè Sant'Angelo in cui interpretava Beatrice la Beatrice Cenci, Cenci l'ultima notte di Beatrice Cenci. È stato straordinario perché siamo entrati in questo Caffè Sant'Angelo a Roma in piena visita, dove c'erano migliaia di persone, riuscire a filmare in pochi attimi in cui non ci fosse nessuno in ogni ambiente dove ci ritrovavamo a filmare, è stata veramente un'impresa. Poi vedi il filmato, il cortometraggio, e in tutte le sequenze praticamente non c'è nessuno, tranne l'attrice, e dici, ma quando mai Castel Sant'Angelo è stato così vuoto? Invece non era nuovo affatto, tant'è che Luana doveva litigare con i cinesi e i coreani che volevano riprendere l'attrice e scansare Luana mentre filmava. E quindi è stata una cosa veramente straordinaria. Me la ricordo come un'esperienza bellissima. Sì, molto, veramente. Vero? Sì, anche perché comunque è stato poi il primo incontro con Valeria, eh, sta per cadere qui. <coughs> e sì, beh, un conto avere un, tutto un set... Uh a disposizione per fare queste riprese un conto insomma ritrovarsi in un ambiente circondato da, da, da, da turisti giustamente allora siccome abbiamo dieci minuti eh. e poi è finito sì esatto quindi, eh, sfruttiamoli bene insomma se avete, volete leggere qualcosa se, se avete se... una poesia Anna in una... particolar modo che, che si è stata lì parcheggiata okay. leggici qualcosa di bello sugli uomini no ma tanto no, no. è anche bello ascoltare Scusa, si, si parla tante. di donne per una volta, facciamo parlare donne... Una un donna... Eh, appunto. Una do... Allora, vi leggo qualcosa uh, in napoletano. Ecco, va bene. Una poesia, Primavera. Eh? Una Con due penina, Primavera. Primavera. Primavera. Vediamo un po'. Un attimo, io mi mi dispiace invece che non siamo riusciti ad avere in collegamento con noi dalla Colombia perché eh mi sì. scriveva fino a poco fa, eh, adesso Carlos, mi scrive, hola, eh, hola tesoro mio, dove sta? Dove Carlo? sta Carlos Moreno? Dove stai? E io gli ho scritto più volte il <coughs> collegamento. Allora. Sarà per la prossima volta. Vai con la ho prossima. No? Con la... Sì, che mancano andare. pochi minuti, manda ma, Anna. Man, vai Anna. Sì, Ricamo d'inter l'aria ad di primavera, una chiavellina sarrampica stupata, e da pur esso non che sta vita. Una viola appena asciutta, scuppata a mezzo e foglie, colora si pur poco, non, non pietze e chi stupriato, E margherite e anche se sono mbriacate, con coro d'inte e vino rallegro e i rame d'ocerasi si sono vestiti a festa. O pesca innamorata, a rapresura o sole, quando arriva a brilla e musica poco. O grano verde e speranza, secondo lei, oviente, aspettano abbondanza. Ancella a ogni foglia, tenono un pundente, ma fare una marona con l'offerta dei credenti. Soltanto i ciurri che addobbano sta terra, sto festeggiando arriva questa creatura, guardate quanto è bella. Arriva ogni volta che ne le Rire, e sa, eh, e e sembra una gioia, che scoppia di un tuo corpo, a ogni primavera ecco vabbè, io non, non commento non, stessa... non commento perché io ho capito un sì, anche so, Mario. Mario ha capito tutto sicuramente la posso leggere in italiano ma non ha lo stesso allora, no, no no no no no guarda che è qualcosa che va oltre il napoletano è la lingua mondiale allora Fabio e Mario avete, una, mancano pochi minuti mondiale. se avete una poesia da leggere fate la ora perché mancano pochi minuti Fabio e Mario L'ha trovata per prima, vada. Allora, io faccio il poeta, ecco. Ferisci il poeta di un estetico stile, e scuro vedrai il suo sangue fluire sul bianco virgineo dei tuoi sogni. Il vero poeta, sai, è così facile da ferire, ma quasi impossibile da abbattere. I suoi voli oltre portata solo al tiro di vertigine hanno stoccato gli fioretti estrosi per colpire profondo recidere i figli che degli uomini impediscono i sogni che bello finalmente un tributo ai poeti vai Fabio perché, senza, perché ho paura che poi finisca la, la, la diretta come si è in tema notti d'estate ah bellissima quella che abbiamo pubblicato sì. sulla rivista. La primavera, la primavera, la primavera. Sì. Notti accese come lanterne affollate di falene. Notti che entrano dalle finestre aperte come un grande mare scuro, navigato dallo spiro delle fronde, profonde e a fior di pelle, accese e quiete, flutto di candela. A piedi nudi sui balconi, dove l'estate risacca queste notti di raso, glitterate di grilli che pettinano il silenzio, trillanti di luci, cariche di tigli e di vento, istantanee di verande flesciate sulla pellicola nera perfetta, notti benzinate di fieno fresco, sudate di sogni folti, si appiccica le ali, inquieta l'aria di seta bene io la, la conoscevo sono bella perché... i saluti si di andiamo eh, con i saluti quest'anno non ce n'è non ci stanno, beh, infatti neanche qui grazie Claudio di essere stato con noi di averti conosciuto e poi ci risentiamo tra no, domani okay. domani. Eh, ci risentiamo tra domani e dopodomani ci facciamo questo scambio di info vediamo l'oretta quello che vuole fare se è benvenuto qui, noi saremo qui anche domani mattina alle 10 con pausa, caffè, tutti i venerdì mattina dalle 10 alle 11. sono due rubriche settimanali, giovedì e venerdì, una la sera e uno la mattina. Anna, concludi tu, se puoi. Cosa vuoi che dica? Dico che è stato una bella, un bel incontro, ho ascoltato volentieri tutti voi. E Oratore. Ci sentiamo domani mattina alle 10? un pausa al caffè esatto, sì, brava. chi c'è e chi non c'è ci sarà con un buon caffè oh, sì. se non ci sono sono al bar che sto bevendo il caffè che devo andare a prendere la macchina che è dal meccanico ah, yeah. io lo bevo pure prima di andare a dormire e poi abbiamo detto poche settimane fa si parlava di aneddoti sugli scrittori che Honoré de Balzac eh, beveva almeno 50 caffè al giorno 50 caffè al giorno è anche lui, non ne devo neanche eh, Io me lo immagino forebbe balzacchia come stava. Cioè, secondo me, questo era proprio. No, non lo so. Veramente ma... ti è espresso bene, però oh, si è metteva da vicino ti un Ha espresso base. bene. Ha scritto 200 pensavo, opere in dieci anni, quindi immagina come stava. E che lì si faceva, ma vai, eh. Eh. E 37 opere e poi era caffè francese. Non era il caffè napoletano italiano, era cioè eh, no, è... che era lo faceva caffè... eh, e vabbè, eh, eh. Salutiamo tutti, ringraziamo eh, bene, tutti abbiamo... per essere stati. Chi è che vuole aggiungere qualcosa, Claudio? A te. Beh, io intanto vi ringrazio Gian di, di questa opportunità e ringrazio sempre Loretta di questo progetto che abbiamo intrapreso insieme e speriamo insomma che il, In bocca il per... al lupo. vada avanti, crepi il lupo e speriamo oh, vivo, insomma, il lupo. viva il lupo viva il lupo, <ride> viva il lupo. <ride> adesso il si dice il lupo, lupo perché sta nella bocca del lupo si sta al riparo eh, ah, certo. senato, sì, no, ha visto un lupo che Ah, si sa mai, si sa mai. <ride> si sa mai. Va bene, stavo stava dicendo abbiamo interrotto. Grazie a te. No, tutti. E niente. Dico, spero insomma, che il prodotto vada avanti e che insomma eh, si aprano nuove strade. Sicuramente sì E, e sicuramente. sia. Va bene. Grazie a tutti, buonanotte, buon'estate, buon'estate, buon'uovo, a tutti. Non bevi, devo so traspirare. Ci domani alle ore 10, con pausa al caffè. Esatto, domani. No. No. No. No. No. Un vero caffè napoletano domani alle 10. Ciao a tutti, buonanotte. Alle 10, ciao. ciao. Buonanotte. ciao.